Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo sciroppo di alloro per tosse e raffreddore. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli Ingredienti sono foglie di alloro, acqua, miele, zucchero di canna e limoni tagliati in quarti con tutta la buccia. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. le foglie di alloro e i limoni ed azioniamo il bimbi per 6 minuti 100 gradi velocità soft aggiungere lo zucchero di canna ed azioniamo il bimbi per 40 minuti 80 gradi velocità soft aggiungiamo il miele. Ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità soft. Lasciare riposare per 30 minuti, successivamente filtrare con un colino a maglie strette. Sciroppo di alloro per tosse e raffreddore. Si conserva in frigo per 15-20 giorni. Le dosi sono un cucchiaio di sciroppo per tre volte al giorno. Agitare bene prima dell'uso. Grazie e alla prossima ricetta!